la tua giornata spa in casa organizzare un'autentica giornata da spa in casa è un'idea fantastica potrai rilassarti ed eliminare lo stress proprio come in una spa di lusso ecco come organizzare il programma e come preparare il necessario scegli un giorno in cui non verrai interrotta spegni il cellulare e mettilo da parte prepara l'ambiente con qualche candelina gli oli essenziali e le luci basse il programma è semplice ti coccolerai spalmando olio su tutto il corpo con un piacevole massaggio farai un bagno caldo rigenerante e rilassante per corpo mente ed energia se non hai la vasca puoi fare una doccia calda ma seduta su uno sgabellino e poi ti rilasserai per dare al corpo la rigenerazione profonda di cui ha bisogno. Vediamo come procedere in pratica. Massaggio con olio. Secondo la Ayurveda, prima si applica l'olio sulla pelle e poi si fa il bagno caldo. Così l'acqua calda apre i pori e fa entrare i principi attivi utili alla pelle. Applica l'olio sulla pelle partendo dalle gambe, poi braccia, addome e schiena. Spalma l'olio con cura facendo movimenti lenti, leggeri e circolari. Non tralasciare nessuna parte, massaggia anche le piante dei piedi e i palmi delle mani perché sono pieni di zone riflessogene. Stimolando i recettori della pelle lascerai andare le tensioni e lo stress. Dopo il massaggio farai un bagno caldo per consolidare i suoi benefici il rituale del bagno riempi la vasca con dell'acqua alla temperatura giusta per te se non sopporti il caldo e sudi subito leggermente calda altrimenti molto calda mentre la vasca si riempie prepara una tisana da sorseggiare lentamente ascolta la tua musica preferita meglio sia rilassante e non veloce all'acqua del bagno aggiungi due cucchiai di olio di cocco o di mandorle o di oliva tre cucchiai di farina di avena o amido di riso con effetto idratante e lenitivo. Infine gli oli essenziali per ottenere anche i benefici dell'aromaterapia. Lavanda per lo stress, incenso se ami le atmosfere esotiche, rosa se ami quelle floreali oppure cipresso e edera per drenare i liquidi. Limone e verbena per un profumo fresco e agrumato che riattiva l'energia. Uscirai dall'acqua con i sensi risvegliati e la pelle morbida e vellutata avvolgiti in un morbido accappatoio e preparati per la fase finale rilassamento ora è il momento di stenderti al calduccio e rilassarti quando il corpo è più rilassato la rigenerazione è più profonda e 15 minuti di relax valgono come ore di sonno lasciati andare al relax senza sensi di colpa stai lavorando per te stessa resta per 15 minuti coperta al caldo con una musichetta tranquilla e rilassante non trascurare il rilassamento finale che conclude il tuo rituale di benessere bene la tua giornata è completa sei pronta e ora hai due alternative uscire e goderti una bella serata rilassata e piena di energia positiva oppure completare la tua routine con un bel sonno lungo e rigenerante a te la scelta